Quanto vale il mio diamante? È una domanda che mi hanno fatto tantissime volte. L'argomento sarebbe vastissimo. Per farla in breve potremmo riassumerla in questo modo. Ci sono due tipi di diamanti, i diamanti destinati alla gioielleria e i diamanti da investimento. Per quanto riguarda i diamanti da investimento è intuibile capire che è possibile avere un ritorno economico da quei diamanti. Sebbene io non faccia personalmente investimento in quel settore perché non lo ritengo profittevole, ma è una mia opinione. Il diamante da investimento ovviamente darà un ritorno economico e sarà possibile avere un risultato sul, uh, sull'investimento, positivo o negativo dipende dal periodo, ma comunque il valore di quel diamante è facilmente quantificabile, perché avrai una scheda tecnica di quel diamante che darà le caratteristiche di quel diamante e sarà possibile nel mercato provare a rivenderlo. Per quanto riguarda invece i diamanti da gioielleria, è tutta un'altra questione molto più complicata. Purtroppo eh, non è così facile ricavare profitto da quel tipo di diamanti, soprattutto se sono molto piccoli. Il motivo è semplice, non c'è molta richiesta nel mercato dell'usato di diamanti usati di piccola caratura. Quindi quando trovi quei cartelli compro diamanti attaccati all'insegna di un compro oro, in realtà loro non fanno una vera e propria valutazione del diamante eh, vedendo le caratteristiche di quel diamante e riconoscendo il giusto valore che il mercato dovrebbe darti. Molto spesso ho sentito dire che lo mettono, sulla, mettono il gioiello sulla bilancia con tutto il diamante e pagano il diamante a peso, quindi in realtà non te lo stanno pagando. I valori dei diamanti sono stabiliti da una, un listino unico, mondiale, che si chiama Rapaport. Da questo rapporto esistono delle scontistiche che ognuno applica per scegliere come acquistarlo e come venderlo. A che prezzo? I diamanti di piccola caratura purtroppo escono fuori da questo discorso e non c'è nessuno che è veramente intenzionato a dare cifre ragionevoli per quel tipo di diamante. È per questo motivo che io ai miei clienti molto spesso consiglio di non venderli, ma tenerli in casa e magari un giorno farne nuovi gioielli. Quindi smontare quei diamanti, conservarli, vendere solo la parte in oro del gioiello che si voleva vendere, e quel diamante conservarlo in casa e un giorno magari darlo ai figli, o farle, fare un nuovo gioiello per la, la propria moglie, ognuno poi lo usa come preferisce. Questo perché non è facile ricavare un buon profitto da diamanti di piccola caratura. Quindi per farla in breve, se hai dei gioielli con dei diamanti sopra e la caratura di questi diamanti non è importante, è abbastanza improbabile che tu riusciai a ricavare un buon profitto dalla vendita di quei diamanti. Nella maggior parte dei casi andrai a rimetterci in modo spaventoso, quindi la cosa migliore è tenersi i diamanti in casa. Se hai diamanti da investimento invece è bene provare a venderli tramite canali dedicati a chi lavora solo diamanti, e, e ovviamente anche in quel caso, come per loro, farsi fare più valutazioni, perché esiste sì questo rapaport che unico mondiale, ma come dicevo prima, ognuno applica una scontistica diversa da quel rapaport, quindi sentendo più persone avrai diverse valutazioni, avrai più certezza che ti stanno dando il massimo possibile. Anche perché per quanto riguarda la valutazione delle caratteristiche di un diamante, qui ci sarebbe da parlarne per ore, la stima del diamante, le l'escrata tecnica che viene scritta riguardo a un diamante, non sempre viene riconosciuta in modo uniforme in tutta Italia o in tutta Europa. Alcuni istituti vengono più riconosciuti rispetto ad altri. Quindi anche in questo caso le caratteristiche di un diamante possono oscillare da operatore a operatore in base a chi lo, lo analizza. E questo è un mondo molto complicato e molto vasto. Per adesso è tutto e alla prossima! Ricordati di iscriverti al canale YouTube di Oroedic per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video che pubblicherò e di fare un giro sul blog www.venderorousato.com dove troverai tantissimi articoli che parlano di oro, argento, diamanti, orologi, in sostanza tutto il mondo dei preziosi. Consigli per vendere o comprare al miglior prezzo possibile. Alla prossima!